Allora, eh, senti... allora mi piace questa frase perché è esoterica no? l'ha detto Howard Hill Vabbè, allora... ha detto... Howard Hill, per chi non lo sa è quello che ha fatto la contrafigura di Robin Hood nei film degli anni 50 quello che ha spaccato la freccia in due nei film di Errol Flynn proprio film... Vabbè, comunque è stato un grande cacciatore di tiro con l'arco, ed era comunque uno che la sapeva l'uno, indipendentemente che fosse comunque in attività dagli anni 30 agli anni 50. E ha scritto parecchi libri, tra cui questa frase mi ha colpito, che questa frase l'ha detta negli anni 30, quindi, però è sempre valida ragazzi, è sempre valida, ecco, non ha detto solo Berti, so per dire, ha detto pure Owardy. Quindi, se guardo, ma sto facendo... Visto che è venuto da tempi antichi, c'è stato un altro accetto, un altro livello un altro accetto, invece, facendo l'esatto contratto, dire usava la freccia come punto di riferimento e spostava l'attenzione nel punto Ripetimi il modo di gestire il sistema. Quindi metteva fuoco la punta e teneva la punta in un determinato punto del versato. Spostava l'attenzione dalla punta che spariva al centro del versato. Prima la metteva lì e poi portava l'attenzione. Tutto sommato ci sta. Eh, eh, eh. Tutto sommato Sappiate sì, eh. per vostra. Chi è? Michele per Non anno. Michele netto. Vabbè, ma indipendentemente, figurati. Io prima collimavo proprio, io invece mi... ci pigliavo fatto ho fatto 5,60 mica l'ho fatto così, eh. 5,60 l'ho fatto collimando e stringendo pure l'impugnatura non sto stato però a raccontarvi questa storia perché non avrebbe senso dire che Verdi ha fatto nel 2003 560 punti stringendo l'impugnatura e tenendo la punta a tutti i costi nel giallo perché di poi non ha più funzionato poi quando non ha più funzionato lo fai esatto ma qualcosa che abbia però un senso, un senso territorio un senso esportabile, un senso che posso raccontare, cioè che può servire, se no, che senso avrebbe se io vi raccontassi una cosa che alla fine ha funzionato solo con me. Però, giusto appunto per dire cosa ha fatto il buon Michele, mi ha fatto vedere in mezzo una cosa molto più importante. E cioè, come fanno i tiratori di pistola? Abbiamo Cristiano, che è stato nazionale tiratore di pistola, quindi lo potrà confermare. I tiratori di pistola per mirare mettono a fuoco il mirino e tengono sfocato ovviamente poi pensate a tirare a 10 metri come la, la, la classica pistola uh, olimpica e dove il punto di mira è grande 4 mm quanto è grande forse 4 mm c'è giusto il pallino e no, non, non si vede neanche dove devo mirare? Si vede questo cartoncino che è grosso così in cui ci sono 10 cerchi che, che vedo e non vedo, quindi io vedo solamente la punteria. Quindi scendo con la punteria, collimo con la mia pilota, con la mia V, che ho così con la punteria. Mi, ci sono tanti sistemi e strategie, eh, dipende dall'allenatore, come fare. Ma metto fuoco la mia, ma non vedo niente, eh! e alla fine è la stessa identica cosa, perché io non vedo cosa sto colpendo, però, ma, però faccio il centro perfetto, sarà 10 metri, ma prendo una cacca di mosca eh? e uso le stesse strategie per poterlo fare, le stesse identiche strategie, non sto inventando niente, c'è già gente che l'ha già inventata. Queste cose qua, il cazzo se funzionano, perché non venirmi a dire che collimi cosa collimi, che non vedi cosa collimare. Sì, collimi queste due affari, ma speri dalla tua postura, dal tuo tiro che hai curato tanto tanto bene, e poi alla fine quando tiri, e poi parliamo di tirare il grilletto, un'altra bella storia. Quando il grilletto scatta, diciamo così, però la più o meno al centro che non vedo. Ma una, scusa, una domanda. Una quando si parte con la prefazione la punta è in un'altra posizione, una punta lì che quando arriva da un la collina sia nel centro. Okay. Sì, sì, è. Perfetto, cioè, punto nel... che mi, piace. Okay. mi piace. chiamarlo comfort zone. Esattamente. Questo lo no, facciamo no, no. per un tiro a 18 metri può essere 50, ma quando sei in un'altra definizione, questa posizione di pazienza rimane sempre uguale oppure no? Allora, ricordatevi, ricordatevi una cosa molto importante, che nel, nel, nelle attività sportive c'è, ho parlato prima no, a caso di cinestesi e proprio eccezioni, c'è una cosa molto importante no, che crea l'allenamento. L'allenamento crea questa, che in gergo metodologico, si chiama disponibilità variabile. E cioè io, allenandomi, il mio corpo, il mio cervello, grazie alla cinestesia, alla potenza Tanto, per fare i paroloni che piacciono tanto ai professoroni, adatto Mi adatto alla situazione. Mi adatto alla situazione a seconda della situazione io adatto sì. il tiro, adatto la mia strategia, oh, non c'è sì, che... faccio in modo che poi funzioni sì, tutto uguale che dici minuti che appunto parte ma devi sempre arrivare. Certamente, assolutamente sì. Sì. Sì. E la... Guarda, ti assicuro sì. che la strategia migliore e la strategia migliore è quella che proprio che mi permette di concentrarmi perché poi cosa vogliamo fare? Se tiro bene la freccia va bene, se tiro di merda la freccia va bene. Quindi io mi devo concentrare sul, sul tirare bene. Io non posso concentrarmi sulla collimazione, non, non riesco a concentrarmi. Ricordiamoci se quello con la pistola mette a fuoco il bersaglio, poi mette a fuoco il mio, mette a fuoco il bersaglio, metta il mio, metta il bersaglio metta poco... al terzo, ammazza tre arbitri il trucco di usare un occhiali intermedio per esempio se si ha una sì, punta sono... visiva di, certo, di 1,5 certo, certo, certo. poi ci cioè, sono tutte le personalizzazioni sì. però io devo usare un intermedio 1,75 certo. più o meno certo. anche se assomiglia comunque e eh sì prima parlavo dell'aria compressa parlando con il stesso di precisione eh, abbiamo dal 10 al, al 6 e abbiamo dal 6 al 10 sì, sì, scusate sì, sì, al 1 dei 6 che abbiamo fatto dal 6 dal 10 mio, tirare, il momento. 10 bianco quindi si mira alla base del 6 e quando si vede perfettamente la, il cerchietto è perfettamente appoggiato con un saldino sopra, sopra il mirino si sa che si è sì, ma te sai Giusto appunto che io queste cose non le ho provate, anzi non le ho provate sì, e siccome eh, facevo eh, più punti eh, con.. Eh, facevo eh, più eh, punti eh, con le frecce. Eh, che... eh, eh, eh, eh, eh, cioè, facevo eh, più punti con le frecce che con la pistola. Eh, pronto? La pistola è subito venduta. Sì. Però ho parlato con gente in gamba che mi ha detto sì, eh, che eh, eh, eh, eh, no? il discorso di. Che, che per quanto sia il si no, si il giallo della generale è grande. Certo. e noi non sappiamo in che punto siamo in bianco allora se la luce ce lo consente io personalmente miro la base del giallo in maniera da avere il giallo come un sol dio perfetto e sai che se c'è il giallo perfetto allora l'idea l'idea però scusa devo andare a perdere la macchina eh, se no non rimango a tutti a togli e registra eh, due minuti, minuti ore allora. allora. Allora l'idea è questa, no? riepilogando, la mira deve essere eseguita con la mente gli occhi sono solo un mezzo di comunicazione con il nostro cervello. Gli occhi devono solo osservare il punto da colpire, la mente in modo sul conscio farà spostare l'arco in modo appropriato anche e soprattutto utilizzando la punta della come riferimento visivo. Quindi potremmo considerare la mira istintiva inconscia, parte integrante, di tutti i tipi di arco e di tutte le specie di tiro. È logico, no? Sia con pal, abbiamo visto, sia con pal, ovviamente con precisione maggiore, sia anche nell'olimico, no? Se sei là, tra tanto non riesci a tenere tutto fermo, quindi ti defini un po' della tua, della tua forma di tiro. La mire è solo un passo nella nostra sequenza e non deve mai essere il fine. La mire deve continuare a far parte anche del foto prima di della freccia, cioè infatti impedisce quei movimenti dati dalla curiosità di seguire il corpo. La testa la dobbiamo tenere ferma, un po' come nel corpo, lo no, swing, noi dobbiamo... Sapete, il follow true cosa serve? No? Se io devo correre i 100 metri, devo fare i 100 metri... Quando, chi, quando corro i 100 metri, non deve mai pensare che... Il Traguardo a 100 metri, perché il traguardo va passato al massimo della velocità che mi permette il mio corpo, il traguardo deve essere passato al massimo della velocità. Perché se io penso che il traguardo finita la gara inconsciamente potrebbe darsi, potrebbe darsi, che possa mai inconsciamente rallentare. Quindi, siccome io il traguardo lo devo passare al massimo della velocità, non c'è un traguardo. Boh, mi fermerò come il ciclismo, eccetera, eccetera quindi questo è il nostro follow-through noi non dobbiamo pensare che il rilascio sia la fine del tiro se no, siamo, ahimè non ci conviene quindi dobbiamo mettere una contromisura, qual è la contromisura? quando sono qua io, qual è il mio ultimo pensiero? il follow-through e andare giù solo l'impatto dal freddo tocco tocco E bisogna assolutamente immettere questo allenamento nella tecnica di tiro, perché è una strategia molto importante. Una strategia che, che l'Olimpico fa sempre. Anche i bambini di 8 anni glielo fate fare all'arco duro. Oh, non lo so, non lo dovete raccontare voi questa storia. Perché agli archi olimpici glielo fate fare. bello! l'affare che gira, tutti là, po. tutti cazzutissimi, l'arco nudo, po. E, e, e non dite niente. La mira. Vediamo ora l'allentatore cosa capita, dall'ancoraggio rilascio, così ripassiamo tutta quella ambara che abbiamo visto in questi due al massimo 3 secondi la mira occupa uno spazio veramente semplice la tecnica dell'arceria moderna ormai consolidata ci dice che una volta raggiunto l'ancoraggio che dobbiamo fare? caricamento, trasferimento, mantenimento mia, espansione, rilascio oh. chi si inclinano? qui, eh? sì, mi voglio posso, Berti può anche ripeterlo la mira vera e propria deve iniziare solo dopo l'ancoraggio. La mira vera e propria deve iniziare solo dopo l'ancoraggio. Dopo aver raggiunto e la fase di dopo aver raggiunto il mantenimento, sposteremo come abbiamo visto la scapola della corda verso la spina dorsale. dovrà essere nessun movimento percettibile dall'esterno quindi anche qui per farvi fare attenzione a coordinare bene questo movimento il suo coscio deve essere impegnato a sistemare la punta della freccia nell'area di mira in modo fluido e fluttante abbiamo a fuoco solo il punto da colpire come abbiamo detto poco fa questo movimento della scapola della corda verso la schiena dorsale mentre lo lasciamo Appiattiamo la cassa toracica, copiata da la ricerca di estensione, la più che altro nell'arco nudo, nella visualizzazione mentale, permetterà un'espansione sufficiente a rilasciare le dita in modo automatico in una sorta di clicca e Poco, poco, impercettibile, però non dobbiamo chiuderci. Questo, questo perché deve avvenire questo? Perché deve avvenire questo? Perché è importantissimo, importantissimo, importantissimo, che io prima rilascio la corda e dopo perdo tensione alla spada. Perché se normalmente tutti, al rilascio, perdiamo tensione, sincronizziamo la la tensione della spalla dell'arco con il rilascio della dita fate il caso i vostri allievi sicuramente succederà questo quindi dobbiamo ed è un po' controintuitivo, no? un po' controintuitivo ecco perché specialmente ai neofiti che iniziano con l'arco nudo o chi vuole migliorare deve per quello, estensione della spalla dell'arco e mantenendola estesa durante la trazione poi bisogna spostare l'attenzione sul braccio dell'arco e disinteressarsi del rilascio che avverrà automaticamente, in modo tale che avre avremo il rilascio ma l'attenzione sul braccio dell'arco, perché il braccio dell'arco è il conta nell'arco oh, k, o oh, OK! Sospendiamo due minuti. Poi finiamo così. A che ora andiamo? A stamattina? No, no, no. Allora, è una sorta di clicker virtuale, diciamo così. Durante questa fase, attenzione... Va? completamente restarsi sull'espansione, qualsiasi pensiero come si deve essere dimenticato oppure la connessione con la muscolatura d'ossalda non pensa allenando e rilascio. Tutte cosa che vi ho detto che vi invito a sperimentare. Una buona strategia potrebbe essere, una buona strategia potrebbe essere quella di partire con la punta della freccia in linea col centro da colpire, già in pretrazione, in modo tale che la posizione della testa da questo momento in poi non si debba più muovere o oh, dal, dal centro o da un altro punto questo secondo la sperimentazione che vi può permettere di poi arrivare il vostro punto d'arrivo sarà quello di arrivare esattamente nel centro dopodiché andremo in ancoraggio lo sguardo sarà fisso sul bersaglio mettendo a fuoco sul bersaglio durante la trazione perderemo di vista la punta della freccia che normalmente si abbasserà un pochettino una volta raggiunta l'ancoraggio, non abbiamo mostrato la testa per tutta la trazione. a fare in modo che la punta della freccia, dicendo sproccata e ritorni nei pressi del centro e fluttui sulla destra del punto da colpire. Provate. no ragazzi, non è che. Se no, alla fine, come funziona? Tiro la corda, lascio la corda. no? e eh? Eh, eh, eh, almeno non è facile anche io sbaglio in modo tale che avremo a fuoco il centro ma contemporaneamente vedremo o meglio percepiremo la punta che si è sfocata non dovremo assolutamente cercare di fermarla per collimare ma dovremo lasciarla fluttuare lì sulla destra del centro o su un altro posto che vi è confortevole occhi fissi sul bersaglio concentriamoci sull'espansione sull e sulla tensione dorsale e lasciamo ecco questa foto che cioè, i disegnini valgono mille parole quindi ho fatto anche i disegni oh io ho bisogno che mi stimoli se qualcosa non ti guarda mi deve far ma ma era tutto solo chiesto come la gestisci come qua no la, gesti, la gestione è un casino eh, sì, sì, no, è un deve, però fa. vi assicuro che aprire una porta fenomenale un io vi invito a provare è, è, è, un, è difficile è incontro il mio e non, non ci posso credere però veramente aprire una porta fenomenale vi invito a aprire questa porta e cosa succede? Sono in fase di mira, metto a fuoco, sono il centro da colpire, la punta della freccia e sono percepita e se ne sta lì, sfocata, il lì, la vedete dov'è? quel giallo dov sfocato la punta della freccia o tutta l'asta? Oh, la qua c'è tutto io, quella, quella sì. è, la, è la punta della freccia e qua. Tutta la prima freccia ha impattato nel centro ho ripetuto la mia sequenza e sono di nuovo in fase di mira sto per rilassare, rilasciare la punta della freccia è qua la seconda freccia ha impattato nel centro nonostante assenza totale di collimazione conscia in questo momento sto per rilasciare la terza freccia e la punta della freccia è qua. La terza freccia ha impattato nel centro in questo momento sto effettuando il foglio. Da notare che la punta della freccia è sempre stata in una posizione diversa rispetto al centro da colpire. Tutte e tre le volte. E questa è la porta che vi si apre. Questa è la porta che vi si apre vi si apre un mondo completamente diverso da come ve lo potevate immaginare. È difficile da capire per un neofita, sia istruttore che arciere, che basta essere nei paraggi perché comunque la freccia impatti nel centro. Questo succede anche con l'arco olimpico. No, ma, è ma la domanda, come, come fate queste, queste foto. Cioè, avevi la bocca oh, a sulla sull'arco. Cosa? Ma? Allora, non posso. No, non posso. Scusa, dobbiamo parlare con il Presidente della scusa la prima risposta? no, da olimpico dire, poi pentito zaten. no, <granny> olimpico pentito sono divertito solo un po' di volte dimmi io ti sempre nessun punto di quello eh, che tu dici non può essere giustificato dal fatto che il cervello comunicato in un caso la vera freccia e vede il punto di nuovo animale è automatico il fatto che il cervello agli due punti in modo automatico ti ma questo funziona nel compound nel compound funziona ma anche così no, certo, anche eh. no. ma soprattutto nel compound il compound che non sa quando parte la freccia che non sa quando rilascerà non sa niente ma la facciamo nel centro perché l'essere umano per sua struttura psicofisica per il suo DNA ha la facoltà di mettere a zero due cerchi concentrici a zero cioè la precisione perfetta non più o meno a zero due cerchi concentrici il nostro subconscio è in grado di metterli a zero e il, il, i nostri neuroni in un centesimo di secondo, che è il tempo ovviamente del rilascio, in quel centesimo di secondo hanno tutto il tempo di impartire le tensioni muscolari adeguate per effettuare quella minima correzione. Quindi, devo completare il discorso. Eh, sempre nell'olipico tutto questo funziona solo se a parte la posizione di allenamento che deve essere corretto tutto il clock torna se la corda è ben allineata nella posizione corretta verso lì nella non c'hai nell niente cosa c'hai? non c'è niente e cosa, che cosa fai? la testa è per quello che io conto tanto sempre sul che fatto difficile. che la testa deve stare ferma è dalla preparazione è difficile, è difficile ma se io lo faccio in modo naturale, e cioè se io qualcuno mi chiama da laggiù, eh, questa è la posizione naturale, è la posizione più semplice, quindi più ripetibile. C'è comunque una visione periferica della corda. Eh? c'ho una visione periferica della sua corda, però come ho detto eh, ci sta anche, molti lo fanno, non è detto che non lo facciano, molti lo fanno, molti controllano la proiezione della corda. Ma per vederla almeno sul riser, per avere almeno sul riser, perché io la vedo qua, la vedo sul bottone, sì. non mi serve a niente. Devo per forza mettermi così. Ma sono sicuro che io piego la testa sempre nel modo giusto. Non ho la visette, non c'ho... Poi questa affare qua, senza pesi, è una viscia. Non sta ferma. Se io non adotto le misure di contrapposizione, Ecco perché, tutto vedi che tutto viene concatenato, ecco perché ho bisogno che la spalla dell'arco sia espansa e mantenuta espansa durante la trazione, perché questo mi permette di star fermo, se non sto fermo, se la forza resistenza e la forza di trazione non sono ben combinate tra di loro, non sto fermo, e se non sto fermo la testa non sta ferma e se la freccia non parte giusta avrò delle torsioni e ho usata la maglia vuol dire che io devi stendere la spalla dell'altro non riesco a stendere la spalla dell'altro da una certo un una, una buona idea è proprio quella una buona idea una buona idea che grandi coach me l'hanno bocciata io, grandi coach, non ci credo più, è quella di partire col gomito, col gomito, in modo tale, questo è un esercizio, eh? non è che dovete tirare così. Parto così, quindi tutto qua, pettorali, è un bel esercizio. Ancoraggio, distensione, rilascio, un'attività un che potete fare alla paglia. Intanto istruisco, oh non è facile da fare, eh? Subito fate indietro perché dovete attivare anche molto molti pettorali. Quindi faccio allora anche piegare l'altro, così? Ma intanto è logico che. È logico che il braccio dell'arco va esteso ma non bloccato quindi nessun blocco esteso esteso, quindi estendo la spalla il braccio stesso, ma non deve essere bloccato quindi non ci deve essere neanche quella minima intrarotazione che fai con l'arco olimpico io lo vedo fare buon per me se lo vedo fare però questo movimento qua anche se poi mi allinea, oh ma mi fa male, io devo avere tanta inerzia davanti, uno che mi fa fare fermo, uno che quando rilascio non mi ribomba sulla spalla. Ricordatevi che l'inerzia è una forza che si oppone all'accelerazione, quindi è molto importante perché la stabilizzazione serve a non avere movimenti così, a non avere movimenti così, a non avere movimenti così e soprattutto a farvi stare fermi quando uscite dal clicker avere una mira consolidata quando uscita. E qua non c'è niente, <ride> si mettono dei pesi, Non è solo pagliati. Per, per ammortizzarlo un, un attimo, usi soltanto i per lì sui pesi. Come, come funziona l'ammortizzazione lo Ma questi da primo di otto, dal primo luglio si possono utilizzare, di eh, appunto, non, si usare. non si potevano utilizzare, sì. non si vogliono. Non servono assolutamente <coughs> a niente, ha una beata cipa. Oh. Oh, però I funghetti neanche si possono <ride> mettere. I metterci. funghetti si possono mettere, questi servono ancora meno. <ride> cioè questi proprio rallettano flettenti e proprio io, proprio lì, ci ando piano su questo. Eh. Perché a me anche, scusa tanto, ma mezza libra serve. Sì. E siccome i funghetti appesantiscono il tempo e mi tolgono la mezza libra, io preferisco. l'unico modo per... Piuttosto vostri... le compro e le regalo a ah, Basteri. L'unico modo per scaricare le vibrazioni lì è non lasciarlo andare e non trattenerlo in nessun modo, perché a dragone. Allora... Eh, poi oggi pomeriggio eh, che tiriamo qualche freccia lo vediamo così andiamo, possiamo andare no? così vediamo qualche tiro vediamo sul tiro magari chi vuole provare eh, io ho due archi possiamo anche provare i miei chi è il mancino no? spero si sia fatto il suo e vediamo effettivamente il tiro così vediamo effettivamente che fare come correggere e poi la alla fine la strategia, no? così vediamo anche questa strategia perché è una domanda che io do per scontata, no? perché io, il problema delle domande è che io ho tante cose, magari le do per scontate, invece molto, sono, perché la forza di fare, la forza di dire, eh, non, mi, non mi rendo conto di come vengono recepite. Quindi è molto importante che se non siate timidi, io sopporto tutto. Okay. Non è un problema e poi non porto ancora. Forse. andiamo ancora avanti. C'è ancora una domanda, no? Andiamo ancora avanti, vediamo se c'è ancora qualcosa. Arco nudo, non vuoi anche istintivo. Perché con arco nudo non è anche istintivo. È impossibile stare fermi e soprattutto ripetitivi in tutte le fasi di tiro. È impossibile. Quindi anche se noi, per so, per, un motivo, per assurdo, se fossimo in grado di mantenere consciamente appunto, la punta della freccia nel punto da colpire, sarebbe impossibile fare il centro con precisione in modo ripetuto. Perché? Perché, Perché non possiamo ripetere la nostra forma di tiro. È impossibile per, poiché non siamo in grado di ripetere il gesto con precisione assoluta non siamo in grado di attivare le catene cinetiche in modo tale che tutto sia sincronizzato a dovere volta per volta con un arco nudo, lombò e arco tradizionale con un arco olimpico e con più apposta ce l'hanno messo tutti i accessori perché sia più controllabile con l'arco nudo non è controllabile dobbiamo più, più fidarci della cinestesi e della propria eccezione così non dico istinto perché se no dico sempre sul istinto quindi dobbiamo fidarci che siano sempre nonostante che le punte erano in posti diversi il centro è sempre cosa fatto perché c'è stata questa autocorrezione io guardo la e la freccia va indipendentemente che la freccia era un po' spostata a destra o a sinistra. ok? funziona mi si apre il terzo occhio ma non è finita non è finita molto meglio lasciare la maggior parte dei compiti al subconscio che in fatto di precisione la sa molto lunga ed è bravissimo ottenere tutta la sincronizzazione che ci serve è una questione di fede dobbiamo dare fiducia al nostro cervello che in modo subconscio automatizzerà la precisione alleniamoci in questo modo aumenterà la precisione e diminuirà l'ansia tutto il circolo vizioso collegato alla fase di mira e ahimè al possibile rilascio anticipato terzo occhio Ciao. guardare vedere questa è la teoria universale della mira qui la vediamo contenuti mentali che non riguardano la mira e la vera e propria ma fanno parte della sequenza di tiro come abbiamo visto prima mica che ciccione osservare elaborare mirare finalmente mirare molto un po', eh? Ecco qua, vediamo se e giardini vabbè, ah, tagliare italiani, 3D che ho vinto io taglio quei due che distanza mai sarà? Boh, chi lo sa? 2015, qua Quanto Giannini ci pigliava, vedete che Giannini come tirava, poi a un certo punto non l'aveva più tirato, così, molto meglio se immagino, i tempi lì veramente tirava fortissimo, veramente fortissimo, vedete anche la trazione lunga, Giannini invece Utilizzava la punta della corda sul naso, Però tutto un tratto finisce. Sparito tutto. Non siete ancora convinti? No, non siete ancora convinti. Vediamo cosa dice il miglior tecnico arco olimpico del mondo. Oh, ci sarà un tecnico arco olimpico. Golden touch. Golden touch la mira cosa dice il la mira deve essere affrontata senza ansia grazie. deve essere trattata come un altro punto della sequenza di del tiro e non come il punto focale del tiro al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido ovviamente la mira va presa ma questo va fatto più col subconscio che col coscio quando ad arcieri di elite viene chiesto tu come miri la risposta invariabilmente è non lo so accade. Total arcere di Chisi B pagina 59 e 60. Date la rivedere perché tutti dovreste avere questo testo. Tutti dovreste avere questo testo. Comunque la mira accade.